Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie consiglieri. Oggi approda in aula finalmente questa proposta di delibera di iniziativa consigliare che, eh, per l'istituzione di una commissione capitolina di indagine sui piani di zona, così come previsto dall'articolo 95 del nostro regolamento. Eh, L'istanza per l'istituzione di questa commissione è stata presentata da tutti e 29 i consiglieri di maggioranza lo scorso eh, gennaio e nella stessa delibera noi riportiamo integralmente il testo già approvato all'unanimità in quest'Aula lo scorso settembre. Pertanto questa, eh, questa delibera si inserisce dunque nel solco di un indirizzo chiaro, netto e preciso che questa maggioranza con l'appoggio anche delle forze di opposizione ha già dato fin dal primo momento. Per noi è prioritario portare avanti il lavoro di verifica sulle convenzioni dei piani di zona, lavoro di verifica e di controllo che è proprio dell'amministrazione comunale e che però dobbiamo ribadire e rimarcare con forza finora non è mai stato fatto. Appena insediati con la commissione urbanistica abbiamo cominciato ad analizzare le questioni di alcuni piani di zona partendo ovviamente da quelli più critici e delicati, quelli in cui erano eh, ormai imminenti sfratti e vendite all'asta. Stiamo parlando di, infatti di un tema importante come quello della casa che aveva visto nell'edilizia sociale, e quindi nei piani eh, di zona, uno strumento per dare la possibilità alle persone e alle famiglie che non potevano accedere ad una casa a prezzi di libero mercato a poter acquistare o prendere in locazione delle case ad un prezzo agevolato. appunto. Come tutti sappiamo queste case vengono costruite e realizzate da imprese cooperative su terreni dati dall'amministrazione, quindi in diritto di superficie. Quindi il comune e l'amministrazione dà il terreno e a loro volta queste cooperative e queste imprese prendono fondi statali e fondi regionali che consentono appunto di realizzare case da vendere poi ad un prezzo inferiore rispetto a quello eh, di mercato. Per cui eh, ci siamo, come dicevo prima, resi conto, ma lo sapevamo anche prima, di andare al governo di questa città che il tema era un tema molto delicato, eh, un tema su cui sono numerose le indagini che anche la Procura sta portando avanti. Abbiamo assistito in questi mesi anche a sequestri di interi palazzini all'interno di alcuni piani di zona. Sicuramente l'amministrazione capitolina non deve sostituirsi o sovrapporsi al lavoro della procura che sicuramente andrà avanti per suo conto ma l'amministrazione ha il dovere preciso e anche quindi un dovere etico di ristabilire la giustizia la legalità in questi piani di zona che è eh, rivolta non solo a coloro che vi abitano ma anche nei confronti di tutti i cittadini della città, perché, come dicevo prima, comunque queste case sono state realizzate su terreni dell'amministrazione. Ci sembrava opportuno quindi richiedere, noi come maggioranza, l'istituzione di una specifica commissione d'indagine che eh, riportasse luce su questo, su questo tema, che continuasse a svolgere il lavoro Grazie. che già abbiamo iniziato all'interno della Commissione urbanistica e che soprattutto desse un supporto concreto agli uffici perché il lavoro eh, da fare è enorme eh, perché le convenzioni, gli atti da controllare sono tantissimi e non sempre sappiamo Scus scusatemi diventa complicato e non sempre, eh, come sappiamo, l'amministrazione ha eh, a disposizione eh, degli archivi ben organizzati. Noi ci siamo trovati di fronte anche alla necessità di dover eh, colmare delle lacune presenti... Un attimo solo, Consigliera. Silenzio in Aula, cortesemente. Grazie, Presidente. Eh... Oltre alla difficoltà di essere concentrati quando si fanno eh, degli interventi, vorrei anche rimarcare il fatto che stiamo affrontando un tema importante e eh, che merita l'attenzione di tutti, eh, al di là di, eh, del fatto se uno è direttamente coinvolto o meno in questa situazione. Eh, per cui, come, eh, come dicevo prima, la nostra intenzione e il nostro indirizzo è stato chiaro sin dal primo momento e eh, con questa eh, delibera Abbiamo ben delineato quelli che saranno i compiti che dovrà svolge svolgere questa Commissione. Controllare tutte le convenzioni sia rispetto al controllo dei prezzi massimi di cessione e di locazione che per quello che riguarda la realizzazione e l'attuazione delle opere di urbanizzazione previste negli stessi eh, piani. In tutto ciò noi vogliamo anche ricordare che all'interno di, di questa vicenda non è soltanto coinvolta l'amministrazione capitolina ma vi è coinvolta anche la Regione che aveva a sua volta il compito di eh, svolgere un'azione di controllo che come dicevo prima negli ultimi anni non è mai mai stato attuato. Credo che questa sia eh, comunque un un'azione che molti cittadini si aspettano, che si aspettano da questo governo ehm, e, eh, e che quindi noi dobbiamo a tutti i cittadini. La Commissione avrà come eh, è, è scritto nella delibera una durata limitata di 18 mesi perché si pone l'obiettivo appunto di portare a termine questo lavoro in un tempo limitato, proprio perché sono troppi cittadini che aspettano risposte da tanti anni e quindi noi le vogliamo fornire nei tempi più brevi possibili. La formazione della Commissione ovviamente verrà decisa successivamente con votazione, così come eh, è accaduto per le altre Commissioni, ma la cosa che volevo sottolineare è comunque che la Commissione sarà una Commissione aperta. A, ehm, ad accogliere i cittadini, i comitati, a tutti coloro, ad, ad ascoltare tutti coloro che in questa vicenda sono coinvolti e che la conoscono eh, profondamente. Lavoreremo quindi, mi auguro, in sintonia co anche con le opposizioni che fino adesso, rispetto a tutti gli atti che abbiamo proposto su questo argomento hanno votato con noi e quindi siamo riusciti a portare avanti questo discorso con delle votazioni unanime. Unanimi. Ricordo soltanto che in questi mesi abbiamo già votato in aula la revoca del diritto di superficie, della, della concessione del diritto di superficie nel piano di zona Tor Vergata e ci prestiamo a farlo anche per il piano di zona Castelverde e ne seguiranno altri. Quindi il lavoro è un lavoro già eh, ben avviato e eh, che appunto avrà questa commissione dedicata che eh, produrrà delle relazioni intermedie su ciascun piano di zona e poi una relazione finale a compimento dei lavori, quindi alla fine dei eh, 18 mesi. Io non vorrei eh, dilungarmi sulla, eh, sulla discussione perché penso appunto che il tema sia. Ehm sia noto e sia chiaro a tutti e mi auguro che così come è successo già per gli altri eh, gli atti portati in assemblea sul tema ci sia ovviamente il voto unanime dell'Aula. Grazie.